pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa undicesima domenica Gesù ci parla del regno di Dio cioè del modo di agire di Dio nel cuore di coloro che lo accolgono e per loro mezzo nella storia Gesù ne parla nei termini di un semino che una volta seminato, cresce nel tempo fino a raggiungere la maturazione, e di un granello di senape, che da piccino diventa un grande albero nel quale trovano ristoro tanti passerotti. Questo testo ci offre chiavi meravigliose per vivere una sana spiritualità a livello personale e comunitario, e, in fondo, risponde ad alcune domande dei discepoli di ieri e di oggi. Ad esempio, perché le comunità cristiane sono piccole e magari osteggiate, perché personalmente ci sembra di essere fermi allo stesso punto? Perché il cambiamento è così lento? Andiamo al testo. Anzitutto, nella prima parabola, Gesù ci dice che il regno dei cieli è come un seme che un uomo pianta nel terreno. Dorma o ovegli, quel seme cresce come neanche lui lo sa. Come il seme ha una potenza di vita in sé, così sono le parole di Dio, sono vive ed efficaci. Accolte con fede, trasformano la nostra interiorità. Ad esempio, le parole di Gesù ascoltate a messa, accolte meditando il Vangelo del giorno, fruite mediante catechesi e testi di spiritualità, o la bella testimonianza ricevuta da un fratello o una sorella nella fede, hanno una potenzialità di vita in sé, e man mano, se accolte e custodite, lavorano la terra del cuore. Se seguiamo davvero Gesù, nel tempo avviene in noi una sorta di trasformazione che profondamente ci sfugge. Ciò che fino a ieri ci attraeva tanto, magari persino ci dominava, inizia a perdere forza, a perdere interesse. Viceversa, iniziano a germogliare in noi chicchi di vita, di misericordia, di pazienza. Neanche noi ci rendiamo bene conto di come ciò sia possibile siamo noi ma non siamo più noi o quel che pensavamo di essere cresce in noi una vita nuova la vita dei figli di dio è chiaro qui gesù non vuol dire che fa tutto lui e noi tiriamo a campare ma ci vuol dire che accolte con fede le sue parole la sua presenza in noi ci cambia inoltre gesù fa notare quasi al rallentatore il processo di crescita del seme stelo spiga chicco pieno nella spiga, poi la mietitura. Ci parla cioè di una crescita graduale che giunge man mano a pienezza e solo allora arriva la mietitura. Cioè il sogno di Dio è che ciascuno giunga a pienezza, alla piena maturità in Cristo, a quella misura adulta della vita. E ci si arriva gradualmente, non tutto d'un colpo. È lo Spirito Santo, il primo protagonista della nostra santificazione, è lui che conduce l'anima verso la perfezione e lo fa gradualmente, non scavalcando la nostra natura umana, ma divinizzandola. Vedete, questo ci offre ristoro da una sorta di ansia da prestazione e da quell'ingannevole tutto e subito nel quale spesso cadiamo. Quante volte ci scoraggiamo davanti all'ennesima caduta o per il fatto di non riuscire a risolvere fino in fondo le nostre contraddizioni o perché le nostre fragilità persistono e ci inclinano a cedere? Quante volte ci lasciamo andare al pessimismo vedendo che chi abbiamo accanto fa fatica e magari cade, inciampa sempre nelle stesse cose? Ecco, il Signore ci incoraggia. Non si cambia in un colpo solo. C'è un cammino da affrontare. Si cresce passo dopo passo. La vita spirituale funziona un po' come la vita naturale. Cresce nel tempo. Se oggi ho piantato un seme, non mi aspetto che domani ci sia già il pomodoro. Se oggi è nato un bambino, domani non lo iscrivo a scuola calcio. Perché? Perché deve crescere. Alcune cose in noi cambieranno nel tempo. Altre dovremo imparare ad accettarle convivendoci. Il Papa simpaticamente disse che dobbiamo riconciliarci con le nostre nevrosi e farcele amiche, dato che ci accompagneranno tutta la vita. Due rischi nella vita spirituale sono il lassismo e il rigorismo. Il lassismo è di chi tira a campare, indolente, pigro, tanto Dio è buono. È proprio di colui che si rassegna a sguazzare nella mediocrità, riducendo la misericordia di Dio ad un buonismo sterile e fasullo. Il rigorista invece pretende la perfezione, intransigente con sé e con gli altri, sconnesso dalla realtà di sé e dalla realtà della vita delle persone. Perché? Perché ognuno di noi ha una storia, ha i suoi pregi, i suoi limiti, i suoi difetti, le sue ferite e dunque, dunque c'è un cammino di crescita. L'assismo e rigorismo sono fallaci entrambi. Santa Teresina diceva che nella vita spirituale bisogna arrivare al giusto equilibrio tra la misericordia verso se stessi, l'accogliersi per ciò che si è e il desiderio di crescere, di migliorare, di lottare contro il peccato. Non siamo interruttori, siamo persone se una persona inizia oggi il cammino di fede, non mi aspetto che domani sia già i vertici della preghiera contemplativa. E questo vale anche per chi abbiamo accanto. Se do un consiglio, o metto in luce qualcosa, o manifesto un mio bisogno, devo permettere alla parola detta di radicarsi nel cuore di chi l'ha ascoltata e dargli tempo per interiorizzarla, prenderne consapevolezza e mettersi in gioco. Non a caso la Chiesa... Parla della legge di gradualità, si accompagnano le persone passo dopo passo partendo da dove si trovano per aiutarle a crescere e giungere a perfezione. Nella seconda parabola Gesù parla del regno di Dio nei termini di un granello di senape che da piccino diventa un grande albero nel quale molti uccellini trovano riparo. Possiamo cogliere due punti, il primo, ciò che viene da Dio inizia dalle cose piccole. Pensiamo al suo agire nella storia della salvezza. Inizia a rivelarsi ad un popolo e attraverso un popolo. Un popolo piccolo e insignificante, il popolo di Israele. Dio stesso in Gesù si fa piccolo, un uomo come noi, in una cittadina sperduta della Palestina. Inizia la sua missione radunando attorno a sé uno sparuto gruppo di pescatori, esattori dalle tasse, uomini e donne senza fissa dimora ai margini della società, la Chiesa Nascente. E guardiamo ancora i santi, quante volte Dio ha scelto gli ultimi per manifestare le sue meraviglie? Pensiamo ai pastorelli di Fatima, a San Francesco d'Assisi e pensiamo anche alla nostra conversione, alla nostra vocazione. Dio non è entrato tutto d'un botto, ma in punta di piedi e man mano la sua presenza in noi cresce. Inoltre ciò che viene da Dio diventa grande, cioè diventa qualcosa a beneficio degli altri tanti passerotti vi trovano rifugio. Pensiamo a Gesù. Dio si è fatto piccolo, uomo come noi, e all'ombra della croce e della sua comunità quante anime trovano rifugio. Pensiamo alla chiesa, ai santi non sono nati già santi, ma lo sono diventati lasciandosi lavorare il cuore dalla grazia e collaborando con Dio giorno dopo giorno. Pensate ad esempio a San Pio da Pietrelcina, Prima che arrivasse a San Giovanni Rotondo una donna fece un sogno. Sognò un grande albero dove tanti trovavano rifugio e quest'albero meraviglioso era un certo frappio che da lì a breve sarebbe arrivato. O pensate a San Massimiliano Maria Colbe nel bunker della fame ad Auschwitz che era fonte di ristoro, consolazione, incoraggiamento e preghiera per tutti coloro che erano con lui, tutti coloro che erano in cammino purtroppo verso la morte. Perché? Perché in loro il regno di Dio era diventato un albero meraviglioso. Non delusione dunque se non ci sono risultati immediati, se non si smuovono masse, né turbamento né impazienze, ma attesa fiduciosa. Sì, miei cari, non dobbiamo preoccuparci, anche come cristiani, anche come Chiesa, della potenza, del prestigio, della visibilità, ma di vivere il Vangelo. Non appariscenti, ma significativi. Una chiesa piena non è necessariamente segno di fede autentica. Al suo interno, direbbe Sant'Agostino, ci potrebbe essere tanta paglia e poco grano. Oppure presunti luoghi di apparizioni possono anche essere pieni di pellegrini, ma non è questo il segno che lì ci sia realmente qualcosa di vero. A volte anche noi, nelle parrocchie, nella mentalità ecclesiale, siamo intrisi di questa mondanità basata sui numeri. Si valutano gli eventi, gli incontri, gli ordini religiosi dal numero. «Quante persone sono venute? Tante! Ah, allora è andato bene! Quanti siete? In tanti! E eh, Allora è un ordine sano!» Papa Francesco disse, a proposito, «Ma io mi preoccupo quando vedo, ad esempio, comunità crescere troppo in fretta. Mi viene da domandarmi e da sperare, ma veramente viene da Dio? Veramente è opera sua?» Così anche nelle comunità. Non si può ragionare con i grandi numeri, con gli eventi clamorosi. Il punto è formare coscienza di fede, formare comunità credenti e partire dai piccoli numeri, dalle piccole comunità, dall'accompagnamento di piccoli gruppi e dall'accompagnamento personale perché possano crescere comunità vere, belle, autentiche. Concludo con le parole di Josef Ratzinger che a proposito disse... Nella Chiesa esiste la tentazione di cercare subito il grande successo, di cercare i grandi numeri, ma non è questo il metodo di Dio. Per il Regno di Dio vale sempre la parabola del grano di senape. Il Regno di Dio ricomincia sempre di nuovo sotto questo segno. Noi o viviamo troppo nella sicurezza del grande albero già esistente o nell'impazienza di avere un albero più grande, più vitale. Dobbiamo invece accettare il mistero che la Chiesa è nello stesso tempo grande albero e piccolissimo grano. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.